1913. Recuperata a Firenze la Gioconda, rubata due anni prima da Vincenzo Perugia. 1963. Giulio Natta riceve con Karl Ziegler il Premio Nobel per la fisica. 1969. Milano, ore 16.37. Strage di Piazza Fontana. Commenta il fatto del giorno Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda. 118 anni fa il primo segnale transoceanico, grazie al nostro Guglielmo Marconi. 12 dicembre 1901. Nonostante il fortissimo e gelido vento, Guglielmo Marconi riceve un segnale radio transoceanico. È il primo messaggio radio fra Europa e America ed è composto da tre punti ed è la lettera S del codice Morse. Da quel segnale transoceanico sono trascorsi 118 anni